Presidente, sul memorandum con la Libia, ci spiega cosa è eh, intenzione con di collocare il governo? Uh, L'Italia chiederà delle modifiche, quindi un uh, memorandum che ha posto le basi per una cooperazione per contrastare l'immigrazione clandestina, il traffico di esseri umani e di gestire quindi meglio i flussi migratori non può essere gettato a mare. Ma sicuramente ci sono ampi spazi per migliorarlo e alla luce anche di quello che è successo in questi anni per rimediare a qualche aspetto che non si è rivelato soddisfacente. Teniamo anche conto che un altro elemento che ci induce a sollecitare una, rinegozia una rinegoziazione delle modifiche è il fatto che comunque c'è una situazione nuova in Libia, c'è un conflitto armato sul terreno. Presidente, a preso dei miglioramenti, eh, più forze politiche chiedono di migliorare questa manovra che è ancora un cantiere aperto a eh, cantire aperto direi proprio di no siamo in dirittura finale evidentemente tenete conto che stiamo parlando di un disegno di legge come sempre nelle migliori tradizioni poi a in Parlamento è anche giusto raccogliere qualche indicazione qualche suggerimento da parte del Parlamento nel corso dell'interparlamentare, bisogna rispettare il Parlamento bisogna rispettare i parlamentari il lavoro che faranno in Commissione e siamo disponibili a valutare qualsiasi buon suggerimento anche per migliorare questo impianto e il contenuto della manovra di bilancio. Quello che va detto è che nel complesso adesso circolano molte inesattezze, molte ricostruzioni non corrispondenti alla realtà. Questa è una manovra che non aumenta affatto la pressione fiscale complessiva ed è una manovra, vedete, adesso è facile dire tante cose, però agli italiani è inutile come dire, affidarsi a delle efficaci narrazioni comunicative. Le bugie hanno le gambe corte. Gli italiani, con gli italiani funziona da sempre così, come giusto che sia. Gli italiani vedranno se verrà abolito o meno il super ticket, se dovranno pagarlo ancora o a un certo punto verrà tolto. I, dipendenti, I lavoratori dipendenti vedranno se in busta paga ci sarà qualche soldo in più o meno. Non abbiamo promesso tantissimi soldi, qualche decina di euro. I, le partite IVA, quelle del 65, del sotto i 65 mila euro, vedranno se è stato confermato o meno il regime forfettario, aliquota al 15% o meno. Chi paga un affitto, un affitto concordato vedrà se è, è stata la cedolare portata al 10%, doveva arrivare al 15% e via discorrendo. Ci sono alcune tassazioni specifiche mirate, sono state valutate e rivalutate, riguarda ad esempio la produzione della plastica, perché vogliamo orientare quel sistema verso il biodegradabile. Così ancora qualche altra. Sugar tax, benissimo, stiamo parlando non di merendine, soltanto di bevande altamente zuccherate che fanno male ai nostri bambini, vogliamo bene o no ai nostri bambini? Poi per carità, se in Parlamento abbiamo il tempo anche per trovare misure di copertura alternativa, se le troveremo benissimo, però è una manovra fortemente redistributiva senza aumentare il carico fiscale, E' esatto. l'accordo, visto che ovviamente non ho l'accordo avanti, non conosco i dettagli e i contenuti. Quello che sicuramente come governo ci preme è che sia assicurato assolutamente la produttività in Italia e quindi la continuità aziendale qui in Italia. Se ci sono quindi delle economie di scala, ben vengano, se ne beneficeranno entrambi i gruppi. Ma l'importante voglio dire, è che garantiamo la, le, il livello di occupazione e gli investimenti in qui in Italia, questo è quello che ci preme, adesso non siamo riusciti a parlarci, c'è stato un contatto telefonico mancato, ci aggiorneremo con i vertici Fiat, con John Elkan e sicuramente conoscerò poi i dettagli di questa operazione, fermo restando che è l'operazione di mercato, mm -hmm. però il governo ovviamente non può rimanere indifferente rispetto a un progetto industriale così importante. Come giudica il fatto che la base è in Olanda? Eh, questa è una decisione che è stata presa un po' di tempo fa. E io quello che posso dire è che l'ho detto, l'ho scritto in una lettera ufficiale a tutti, sia ai rappresentanti delle istituzioni europee, quando c'è stato in prossimità poi della competizione elettorale europea, l'indomani. Ho scritto una lettera a tutti anche i miei omologhi e ho detto: Noi dobbiamo lavorare perché all'interno di uno spazio del comune europeo non ci siano agevolazioni fiscali tali da rappresentare addirittura delle forme indirette di concorrenza sleale quindi è chiaro che se in alcuni paesi c'è un tale dislivello per quanto riguarda il costo della manodopera, d'opera, agevolazioni fiscali tali da creare uno svantaggio all'interno di quello che chiamiamo spazio unico si creano delle eh, sleali, delle disarmonie, delle scorrettezze addirittura sul piano concorrenziale e forse visto che parliamo del tema della concorrenza un altro tema importante e quello ho saputo che è stata aperta la, la, la procedura presso la Commissione Europea Competente per quanto riguarda il progetto uh, di, della nostra Fincantieri con, con uh, Chantier dell'Atlantique. Quello che voglio dire è che anche questo è un tema che ho toccato dal punto di vista politico nel, nel, nel Consiglio europeo in varie occasioni. Quando ragioniamo di concorrenza, attenzione. Le regole sulla concorrenza le abbiamo formate, elaborate un po' di tempo fa, non c'era ancora la globalizzazione. Quindi quando si fanno queste valutazioni, questo è una, diciamo, un elemento politico che porto alle riflessioni tecniche che sono di competenza della Commissione europea. Dobbiamo tener conto che quando ragioniamo di giganti, ragioniamo anche di giganti che devono competere nello spazio globale, se pensiamo soltanto al microcosmo europeo e non alla dimensione globale economica, rischiamo di svantaggiare i nostri competitor. Io credo molto in quel progetto, credo molto in quel progetto di rafforzamento della nostra cantieristica, nostra intendo europea. Grazie.